Pronto! Pronto! Pronto! Ciao Ravenina. Buona Buonasera! Sono Rabelina! Tu pulite a me! Eh... eh. <ride> Ci mancate! Ci mancate! Ci mancate! Ragazzi! io so che... giusto un a fare spese! Hai giusto a fare spese perché stasera sto costruendo poco e il pastino il marito perché tutto è tutto che sta prendendo faticato! Ma non mi faceva male il ginocchio! E cosa? Eh, voi ci avete detto che faceva male la gamba No, ma... Non stiamo ridendo, stiamo ascoltando Stiamo ascoltando cosa dite voi? Ma c'è... Cosa? Non ho capito Stiamo ascoltando quello che ci state dicendo voi prima Allora, so sto eh. dicendo... no! <ride> meno a questi questi sono 10 a cuccioli 10 anni a cuccioli tu tutto a passo con Marita che con Marita ma stasera sta così una brisa perché da me ne ha faticato un po' fammi ma che sta succedendo? Qua? non lo so il terremoto la, ma secondo voi ho la, la, la, vo la voce di una scema <ride> in effetti mi sento, domandate! andate? non ho capito dove andate? che dovete dire? niente! Allora io sto dicendo che stasera mio marito viene a casa Eh, eh? state preparando un piatto per la pronta e poi oh, mette in giustato ma già per non voglio girlo e <ride> <ride> <ride> che dovete fare? fra fra nore ma avrei con un voglio uccello e il caso eeeh non dite non dite mare parole abbiamo detto che questa è una radio seria non potete fare la solita tozzosa e scusa ti scusa a tutti se ti ci fate siete dalla radio ma dai allora dopo se avrei con il voglio uccello e mi vuoi far provare la sensazione della figlia ok c'è una persona anziana che vuole ancora far sesso, io non lo so, come si può fare nella vita? Mi sa 86 anni! 85 anni! 7 86, e che fa troppo 3 anni, sono difficile! Ah, davvero? 86 anni! Tengo ancora avere finito ancora! Ah, ho capito! <ride> <ride> ho capito! <ride> diciamo che siete una vecchia indemoniata! Niente, in poche parole! Stasera è giù da chi? Eh. Ma c'è confessato, però penso che non serve a niente, ma confessato, no? E <ride> Infatti, eh. alla nostra signora Felina non serve a niente. Sì, ma anche perché non una vecchia puntata di YouTube, la Felina si è confessata. Eh. Il problema... Eh, vi siete fatto cacciare fuori, però. No, ti l'hai detto, don't brisco, signore. Voi parlate troppo sporchi, inglese. Voi dovete essere più moda. Ho capito. E alla fine sei stata cacciata fuori, vi ricordate, Don Antonio? Allora, Don Antonio mi caccia fuori. Perché Don Antonio mi dice una cosa che io volevo Comunque, quanto ci sarete di nuovo qui per il programma? Allora, io sarò breve al programma. volevo, però, se volete una cosa Cosa? Vogliamo un a Eh. Mi ti ha detto che il mutandino eh. Perché? Eh, perché? Beh, va, eh, è, è, eh, basta. eh, basta Ma è una grande tazzosa Che volete fare? Ehm, meglio che non venite a questo punto Infatti Anche certo perché Allora, cari radioascoltatori, dovete sapere che lei è molto brutta uh, a yeah. chi si potrebbe paragonare la finale annata? Uh, non lo so <ride> Ma chi c'è sta Si potrebbe stato? Parago Angelo. Paragonare la strega di Benimento No, ah, è eh, più brutto no, Ma io la strega Chi c'è Siamo DJ Angelo e DJ Matteo Matteo su DJ e DJ Angelo <ride> Chi è su DJ Angelo? Sono io Tu sei DJ Angelo? Si sì. E' nuovo mezzo in tattino. E <ride> eh basta dai eh, è una è basta, grande torzuta qua basta, ma Ricordiamo che ha 79 anni Allora mica <ride> 86 anni Ah 86 T 86 Prima 85 ma 86 Ma che fate? <ride> eh, <ride> eh, fate compleanno ogni mese Non lo so <ride> Cioè prima dell'estate avevo 85 anni <ride> <ride> E a maggio mi 76 Allora, voglio sentire a me, ma mi fa fallare un secondo già con un ragionamento Allora, dopo sta ho che mi avrei detto voglio un giro Infatti Sì Stanno 18-19 anni, però ho detto Tanti come le posso, tanto posto, la, la, la, la eh, basta. Che la sant'e che il buco è! Basta! Dobbiamo fare. dobbiamo mettere quel marchingegno. La che, che fanno. sì le... la censura. Ma se capo', se eh no! Che cosa c'è in casa? Basta, censuriamo. <ride> <ride> incredibile non lo so Cioè io non riesco a fare mia il programma mia così. Mamma, mia mamma mi ricetta mia mamma mi ricetta <ride> tu non te lavava mai e yes, pulite, pulita si stimata non te l'ava mai yes, cioè devi essere sporca no? no pure diciamo così. eh non la fa mai yes, yes esso te accetta da una schietta in culo di mettermini con la troia e <ride> che <ride> cazzo e che cazzo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 fuori chetta, pari mia mamma! Trucco di si voglio che da una guarda tutto vanno! Da una tutto da una sfri, da una sfri, da da una sfri, una Va bene Ma meglio be che la attacchiamo questa sennò facciamo brutte figure E infatti allora Allora Raffinina è stato un piacere averti iniziato quando, quando possiamo Quando so ci sarete qui in radio Quando sarò sarò Quando sarò vivo per venire Loga Perché mote anche la cosca non fa male Come, come l'anno scorso? Ma è andata, andata a fare la spesa ci fa la cosa Come l'anno scorso la gamba, <ride> mi fa male la gamba, sto chiamando tutto, ore a me stai ma non stavate facendo la spesa ma che tu! vabbè come non detto conquistate da solo eh sono da solo, sono con i miei amici no, chi è? Si? ah signor steppe, ah signor steppe, ah oh. signor steppe sono la cazzo con la mia amiche! Ah, <sarri> ah ce la salutate allora? <sarri> stiamo facendo risolvere eh? <ride> in Ma basta, abbiamo detto che è una radio seria È una radio seria, non possiamo continuare così e Infatti stacchiamola che è meglio Signore Fina e ci farebbe fare... piacere se venisse in radio a dire diciamo le vostre storie Perché lì per sì, cui... Perché qui vedo che ho venuto a casa che c'è per giovino stasera ma dammi no. a posto Va <ride> bene però. festa Ma lasciamo. ci pochi pastini ci facete eh, so capito. Ci fai uscire un po' di Eh, pronto, sono un po' di bassina, poi mi toccano un po' di zitto Eh basta Eh basta Eh basta Eh basta Eh basta non possiamo, non, non, possiamo non possiamo dire che cosa vabbè, è stato ah. un piacere allora, la finina Eh però non mi hai fatto fare un po' finale E finora qual è? Allora, se metto, se ma tu sei ma spazzino, spazzino, non è non li è non gli è cazzo, non è una non gli è non facciamo okay. è alla non gli è cazzo, non Ci farebbe piacere non gli è ci non gli ci cazzo, non gli è cazzo, non va è buona serata e buona eh, buona serata e allora. buona cazzo, ecco. buona gli è cazzo,